Una nuova giornata ha inizio e come tale devo trovare il modo di rompergli i Cosa fai? Tesoro, lavo i piatti Sicuramente starà giocando alla play Stai giocato! Ah, sto facendo le pulizie mm. Guarda, ci scommetto che se va di là c'è ancora il letto da rifare Oh beh, ho rifatto il letto perfetto Ho pensato anche di cambiare le lenzuola Di sicuro c'è la cena da preparare Se arrivo di là in cucina, che è lì a guardare il suo telefono Giuro che stavolta... Alla cena non posso sempre... Eccoci, guarda che cenettina, spaziale sì. Sì. Sì. Sì hai fatto? Hai fatto tutto tu oggi a casa. Quando non faccio le cose ti arrabbi, quando le faccio ti arrabbi lo stesso. No, amore, non funziona così. Le devi fare, ma non troppo. Se le fai troppo, un po' meno. Semplice. Eh. Non ho capito cosa devo fare. Non ho ben capito.